Ambe due operano nel quadro delle istituzioni repubblicane, ma in maniera che potremmo definire singolare. Mario ricopre la carica di console non per un solo anno, ma ininterrottamente dal 107 al 101 a.C. per sconfiggere i Cimbri e i Teutoni Silla dal canto suo estromessi dalla scena politica Mario e i suoi sostenitori nell'82 a.C. si fa assegnare la carica di dittatore non per sei mesi ma a tempo indeterminato con il compito di riformare lo Stato in tal modo egli riesce a rendere inattaccabile il potere dell'aristocrazia senatoria eliminando qualsiasi autorità che potesse minacciarlo condizionarlo o indebolirlo a tale scopo egli amplia il numero dei senatori da 300 a 600 e ridimensiona fortemente il potere dei tribuni della plebe.